Devi praticare l'umiliazione asfissiante fino a far scoppiare la sensibilità altrui. Devi rispondere alle domande con prediche di puro vittimismo, mascherato da necessità. Ah, nessuno ammette di imbrogliare le regole. I vantaggi hanno natura ambigua. Noi dobbiamo riuscire a risplendere sopra lo scalpo altrui. Starai bello al sicuro in mezzo a quelli come noi. Noi possiamo. Noi riusciamo. Serpi sorridenti annodate all'albero del debito eterno. Il demonio è una grande bugia. E noi la usiamo per offendere. Dio è la falsa consolazione e a noi serve per aggregare. Noi siamo i figli della prima mela e dobbiamo riuscire a conservarne il peccato. Noi rotoliamo nell'ego e nutriamo l'odio costruendo nemici. Noi abbiamo il potere. <ride> voi l'onestà noi distruggiamo per vedervi faticare noi saremmo inutili senza di voi lasciateci spazio o moriremo